benvenuti in questo nuovo video ci troviamo in macchina con luna copilota perché stiamo andando in montagna Lalalala. saremo ospiti della val di fiemme per questi tre giorni a sciare sulle piste proveremo i diversi comprensori dal mare alla montagna siamo felicissimi anche perché è il compleanno di jimmy e jimmy come sapete ama sciare io sono Team Snowboard e dovete sapere che la Val di Fiemme è proprio dove io ho iniziato ad andare sullo snowboard. Tanti anni fa i nostri primi viaggi, ci sono anche i vlog di quelle, di quelle vacanze, sono state proprio qui nella zona di Predazzo. Noi saremo a Cavalese ma ci muoveremo tantissimo per scoprire tutta tutta la valle e sono felicissima. Tre giorni sulle piste, cibo! Da montagna, raga, I'm ready. Yes, let's go. Copilota, sei pronta? Sei pronta? Eh? Sì, eh, sì. Siamo all'autogrill eh, e stiamo aspettando Jimmy, io sono in macchina con la bimba. i vlog di viaggio che si rispettano iniziano con una cosa il ruptur! chi siamo noi per non farlo? nessuno! let's go! è la il più facile no, di vabbè. sempre ce l'ho fatta la prima non ci vedo. welcome alla nostra stupe quasi ah, sì, meravigliosa camera con dettagli in legno ci sono proprio pezzi di legno, immersa con vista, montagne, neve, siamo pronti per sciare! Babbo! Chi c'è? Ma qui, qui abbiamo trovato un gattino! Ma chi è lei? Ma chi è questo gattino? Eh! Mia. Mia. Mia. Sono Luna! <ride> Questo è il soggiorno, poi da qua si va in camera da letto. Meravigliosa! Spazzire sta cosa. Legno ovunque. Legno ah, ovunque mi fa impazzire veramente. Ma cioè. soprattutto, legno ovunque? ah, soprattutto lei. Bene. Cioè. Vabbè! Vabbè! Cioè, di cosa stiamo parlando? Vabbè! Due scalini e beh, stasera. Ti fai la vasca e no. ci vai a letto. Mo. <ride> Ora un pochino di riposo in hotel e poi andiamo a assistere a uno spettacolo magico. Non vi dico niente. Lo vediamo dopo. Siamo venuti all'altopiano di Zè per ammirare lo spettacolo del. lo dirò malissimo. Enrosadira o Enrosadira sul Latemar e ragazzi è uno spettacolo meraviglioso perché si tratta del tramonto dove le cime delle montagne si dipingono di rosa. Quindi io Jimmy già inizio a vedere un po' di nuvole. Non voglio dire, eh. <ride> non voglio dire, ma vedo delle nuvole. Noi e la nostra sfortuna con i tramonti. Ah, ah, yes. Che profumo. Eh, sì. Non è scontato. Canali con per pere e molto. non buongiorno amore mio buongiorno ciao ciao gioletto ma cosa non sai con questo musino ciao ciao mani ciao ciao sveglia questa mattina presto perché abbiamo la, oh, la lezione di snowboard alle 9 e ehm, dobbiamo salire sugli impianti eccetera quindi ora fatta colazione un po' trafogata. Vestizione time, inizia a mettere su gli strati, E we go snow, and she, oh yes. si è pronta col maestro. Ora ci ritroviamo qui fra un'oretta. Divertiti, ciao. ciao, buona lezione, ciao ragazzi. Ciao. Quello di cui sono veramente curioso è vedere se quest'anno Almeno si ricorda come allacciare gli scarponi Ce la farà? Già vedo che guarda troppo il maestro Vado? Certo Let's go. Madonna! Quantità di, di tartufo non indifferente. Wow! Siamo pronti per metterla sulla griglia. Patroisa. <ride> cioè... Mamma mia! Ma è, è esageratamente grande. <ride> Per farmi cadere? Cioè dovete farmi cadere adesso? Ma dopo tutto Non lo so, continua a tagliarmi la strada Ma che te l'ha tagliata? Che io sono in terra per non venire addosso eh, a te beh. Mi sconcentri Ma è un problema tuo no. Cioè scusa Stai nel tuo Ignorami No, non può Più forte di lei Terminate la giornata sulle piste, siamo scesi nella zona wellness dell'hotel e guardate questa zona relax! Perché, cioè, penso di non averne mai vista una così bella, wow, meravigliosa, cioè, guardi sti lettini! Le Amache guarda che bello! E con questa vista, wow! Trattamento qui alla spa con questo lettino fluttuante, ci sono 400 litri di acqua sotto, poi la pedana scende e tu tipo fluttui nell'acqua um, nell avvolta da questo telo, quindi non, non ti bagni. <ride> tu hai fatto le creazioni. Sì, un po' di rosso un po' di un po' C'era era la foglia po' di rosso un po' di rosso un po' di rosso un po' di rosso un po' di rosso un po' di rosso un po' di di... È mezzanotte, <ride> a te. è il tuo compleanno. È il tuo compleanno. <ride> Ditemi come faccio io a non sciogliermi quando questa è la nostra borsa dei caschi e degli scarponi. Vado a prenderla, che ti ci ritrovo? Ma la gattina, ma. Ma, ma io posso avere... Hai ah, voglia di venire sulla neve, Luna? Eh? Voglio venire sulle piste anche tu. Comunque, oggi 3 febbraio è il compleanno di Jimmy! E io lo farò sapere a tutti! Sì, sì. È il tuo compleanno? È il tuo compleanno? È il tuo compleanno? È il tuo compleanno? Yes. Questa cosa curiosissima, i pancake fatti al momento, no, non si provano, un po' di uova, affettate a formaggi di ogni tipo, tantissimi dolci fatti in casa e angolo, lati e yogurt e un pochino di frutta secca e marmellata. Sapete cosa sta arrivando, lo sapete, è inutile negarlo. Forchettina. Ovettine, pane ino e una fettina di formaggio di queste zone. tutte di qua. Belle bavose. Mm. Siamo al comprensorio dello ski center Latemar Questa è una veramente enorme Cioè sono raga Sto cercando di capire che piste fare Diciamoci la verità Se vi piacciono le piste nere e l'adrenalina Qua c'è l'imbarazzo e la scelta raga Davvero Che spettacolo Ci sono delle piste pazzesche Migliore zona Per festeggiare il compleanno non ci poteva essere Appena finito di pranzare in questa eh, cima, questa baita con una vista stupenda, ragazzi, Daga. mi sono spaccata. <ride> Stamattina la Silvietta <ride> si divertiva a cadere. Tro troppo casata da, da ieri, oggi proprio male, male. Ho iniziato che lo, me lo sentivo, ho detto. Cioè avevo la tavola che puntava le piste nere E tipo sì, io lì non sprint, sprint, No, non ci dire. voglio andare La tavola andava da sola A un certo punto mentre scivolavo <ride> verso una nera Mi, son piantata, mi sono piantata e ho detto no E poi Ma poi da ferma Cioè veramente in modi assurdi um, Sono caduta Prima ho battuto una fortissima Il ginocchio e già lì ho detto a posto E poi quando esci di Cioè quando non, non ci sei più con la testa si aggiunge la stanchezza, la frustrazione e la fine. E infatti poi, eh, verso la fine... Prima di arrivare a pranzo sono ricaduta sul fianco, sempre sinistro. Quindi ho tipo il lato sinistro fuori uso. Ragazzi, il destro, mi dispiace non aver fatto un video alla Silvia. Che alla... stronzo, no! alla seconda caduta. Più o meno eravamo ai livelli del video di 5 anni fa. Eh. Eravamo lì lì, è ripiegata, hai scrollato. Io da lontano ho visto la testa scrollare. <ride> Perché mi sono ritrovata, cioè sono caduta di seguito. Non ho raggiunta, le parole di Silvia sono state no. Aspetta. Sto a no. piacere. Che vista bellissimo. Infatti guarda, avrei voglia di andare a sciare, però yeah. anche godersi sta vista qui è... Che meraviglia. Bene, è da cuore, Ma secondo voi da buon toscano, potevo non concludere la giornata con questa pista qua? E qui abbiamo ben 60% di pen... Vediamo spettacolo! Fatto la nera! Dai. Fatto la torre di Pisa! Potevo non finire con la torre di Pisa! Siamo sull'Alpin costo! <ride> Oddio! Praticamente siamo su questo trenino. Ci sono io. Su eh. rotaie che ora salendo, ma poi dovrà anche scendere. E ci sono delle leve per decidere la velocità. E chi le usa le leve? Non io! Si vola! Siamo pronti a partire su Frocomina! Auguri! Grazie! Stringere le leve, press le leve and start. Press le leve and start. Oh no! Boh, uh -huh. uh -huh. vai, mettila al massimo, cosa vuoi che succeda? Dossi! No, sì! uh -huh. uh -huh. Il video YouTube, poverini ragazzi, poverini mal di stomaco <tell> <tell> <tell> <tell> Ciao, ciao se si vede non so se rende ma è meraviglioso è rosissima wow wow può essere anche buio il video ma il, i colori del cielo sono veramente questi e auguri grazie grazie Amore. grazie Amore. Tagliolini, guanciale, peorino e tartufo Tartufo Porcino <sussurra> no, Esprimi un desiderio Esprimi un desiderio Non lo spengo, non lo spengo. è giusto? Ultimo pranzo prima di partire. Questo è il filtro sulla carne insolata e Filtro tronto Doc. Filtro sfumato, Trento Doc. Terminiamo in bellezza. Meraviglia di verdure. E questo è yeah. il frattempo. E nel menti crema questa mattina siamo al comprensorio di Lusia, che è dove ho imparato ad andare sullo snowboard per la prima volta. Qui le piste, soprattutto la prima pista, sono tutte blu, quindi sono molto pianeggianti, un po' di pendenza, però sono perfette per imparare a sciare. E infatti, qua io ho imparato ad andare sullo snowboard. E oggi ho preso le sue prime oh, ah, sì. allora. ci, sono i, ci sono i video. No, se, se mi seguite da tantissimo tempo, perché è ben 5 anni fa, ma c'è il video e siamo qua a sciare. Bellissima, che emozione! E il fatto è che oggi c'è moltissimo vento e tutto il comprensorio è praticamente chiuso, quindi si può solo sciare qua. Quindi ne abbiamo approfittato per divertirci un pochino, per, io per studiare un po' le basi perché comunque sì, so scendere e andare sulle rosse eccetera l'altro giorno ho fatto persino una nera però eh, è bello anche un po' tornare indietro riprendere un po' e, e, e mettere i punti fissi sulle basi scendiamo, ultima pista e torniamo a casa come è stato questo weekend? il weekend del tuo compleanno? Semplicemente meraviglioso. Ieri non... sera eravamo ubriachi. No, tu eri ubriaca. Tu veramente. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale e lasciate un commento. E come dico sempre, fateci sapere quello che più vi è piaciuto. Se preferite andare sullo sci o sullo snowboard. No, noi ci vediamo al prossimo video. Qualsiasi cosa fate da queste parti. L'è bello tutto. Noi siamo arrivati a dire addirittura che sarebbe curioso provare lo sci di fondo. E questo è, detto, è dire tutto. Vabbè. Quindi è una sicurezza. Qui divertimento Vabbè. non manca in qualsiasi modo. Val di fiamme approved. Ciao, cazzo lo spegno. Arrivata Ed è fine. Yeah. Oh è, è fine. Uh -huh. Stiamo lasciando le montagne che ci salutano con questo. così. Wow.